Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video, bentornati sul canale forse dovrei dirlo un po' più a me, bentornata sul canale, comunque dimentichiamo tutto e niente, eccoci qua con un nuovo video, un nuovo video che aspettavate da un sacchissimo chi mi segue da poco, più o meno da giugno, quindi sono solo tre mesi per tutti gli altri invece ho incominciato a parlarvi di questo studio, credo due anni fa, quindi sì, l'attesa è stata infinita, me ne rendo conto, ma comunque avendo poco tempo ho dovuto realizzare un pochino per volta, nei piccoli spazi di tempo che avevo disponibile tra una cosa e l'altra. Tutto quello che vedrete l'ho realizzato io, o comunque l'ho recuperato con vecchi materiali, ho riciclato, restaurato, insomma, tutto fatto da me per quel che sono riuscita a fare quindi se state cercando un, un risultato straordinario non è questo il video in realtà non è ancora finito proprio completamente del tutto perché ci sono ancora un paio di cosine che vorrei sistemare perché uh, non ho ancora trovato la sistemazione giusta uh, o comunque non mi convince o, ne sono, o non ne sono sicura quindi dovrò fare un paio di prove e magari per questo potesse aiutarmi voi e niente, direi che è arrivato il momento di cominciare a mostrarvi finalmente lo studio la stanza dove andremo a creare uh, un sacco di cose insieme uh, per quest'anno e anche per tutti i prossimi anni dunque, appena entrati, subito alla sinistra ho posizionato questa tenda super colorata che in realtà uh, non era altro che uh, una tenda che avevo realizzato per uh, il compleanno di mia figlia siccome non volevo buttarla via ho deciso di posizionarla in studio poi qua eh, nell'angolo c'è da sempre il bidone con tutti i rotoli di carta, uh, sono molto alti quindi non posso inserirli dentro un armadio, ma devono per forza rimanere uh, fuori, non so bene dove posizionarli, sono ancora qui. Questo era il mio pannello led che avevo realizzato in un video, un pannello che amo e che adoro e che mi è piaciuto tantissimo ma eh, i miei gatti l'hanno scambiato per un albero e, e se, eh, ci si sono arrampicati sopra e me l'hanno completamente totalmente disfatto sapevo quando lo stavo realizzando che non sarebbe stato molto resistente però eh, non avevo calcolato eh, che i miei gatti potessero lanciarsi sopra e, e distruggerlo ecco. e questo pannello l'avevo eh, tolto come sfondo dei video perché ehm, in fase di editing e in fase di registrazione mi modificava uh, i colori cioè, della pelle, degli oggetti quindi alla fine ho dovuto toglierlo ma uh, l'ho tenuto qui uh, perché penso di riciclare i vari pezzi e uh, riutilizzarlo per realizzare qualcosa di nuovo che ho già in mente da, da, da un anno mi manca solo il tempo per realizzarlo ma che penso che sia davvero incredibile questa è una scatola dove all'interno ho posizionato tutti i fogli di carta, i cartoncini, carte decorate, carta da, da scrapbook, carta per gli appunti, insomma tutte le carte possibili e immaginabili le ho posizionate dentro uh, questo, questa scatola e l'ho momentaneamente posizionata qui perché sono di quei materiali che utilizzo più spesso e quindi mi servono molto a portata di mano però pensavo di, di spostarli poi in un'altra zona che vi mostrerò dopo dunque girandoci verso sinistra arriviamo al punto in cui ah, mi vedete registrare quindi lo sfondo dei video quella lì è una vecchia poltroncina che ho uh, semplicemente ricoperto con una coperta di quelle tutte uh, pelusine bianche. Qui ho realizzato tutto questo sfondo con... Uh, volevo realizzare delle edere, ma ci mettevo troppo tempo e come sapete io non ne ho e quindi sono andata sul, sul veloce ed economico e ho realizzato tutte queste foglie con del cartoncino verde e le ho incollate su uno spago e poi le ho attaccate sullo sfondo come fossero appunto una, una pianta di edera vedo adesso in realtà che non le ho attaccate bene quindi dovrò dargli una sistemata per renderle insomma un po' più armoniche e l'ho realizzata seguendo i vostri consigli sullo sfondo c'è la rella di bambù, questa rella di bambù ha una storia infinita perché quando ho deciso di um, realizzare lo studio mi è venuto in mente di fare questo sfondo con la rella di bambù e indovinate io quando mi decido di prendere una rella di bambù ma ovviamente all'inizio dell'autunno quando praticamente avevano rimosso dai negozi tutte le cose dell'estate e quindi uh, queste non erano più disponibili e ho dovuto aspettare fino alla primavera successiva per uh, trovarle di nuovo in alto potete trovare le due luci che mi servono appunto per registrare i video e fare in modo che il tavolo sia ben illuminato in modo che riusciate a vedere bene cosa sto uh, realizzando. Questo qui ha l'ombrello e questo qui no per il semplice motivo che se mettessi l'ombrello anche qui um, ci andrei a sbattere la testa ogni volta che passo quindi 50 volte al giorno sempre in alto uh, questa luce purtroppo non sono riuscita a rimuoverla quindi magari um, cercherò di coprirla in qualche modo ma non mi interessa più di tanto perché nei video non si vede però um, sul soffitto non so se si vedono perché mi sembra che lampeggia tutto vabbè vedrete forse qualcosa ho attaccato questi fili di lucine uh, per uh, che creano una un'atmosfera davvero molto molto carina scendendo verso il basso qui trovate quello che è il mio tavolo da lavoro con tutte le cosine che mi servono carte, matita, eh, forbice, colla il quaderno degli appunti dove, che sto seguendo per realizzare questo video la tovaglia dove realizzo i progetti fai da te e questo è lo sgabellino dove mi siedo quando realizzo Ah, I progetti fai da te e sì, adesso mi siedo su questo sgabellino mentre prima mi sedevo su eh, un cuscino e solo che stando lì diverso tempo mi ritrovavo con le gambe completamente morte, cioè non le sentivo proprio più e quindi sì, stando diverse ore seduta, sul cuscino mi si informicavano completamente le gambe e ho deciso che dovevo trovare una soluzione e ho optato per questo sgabellino che um, non è comodissimo perché ho il tavolo molto basso se utilizzo lo sgabello rispetto a quando utilizzo lo, il cuscino ma um, a me piace um, creare i progetti eh, sul pavimento e stare seduta a terra e, e stare comoda però... Um, mi sono resa conto che quando lo faccio per diverse ore non è eh, possibile quindi diciamo che alterno il cuscino allo sgabello questo è il famoso baule che ho utilizzato come tavolo per realizzare tutti i miei progetti fai da te eh, fino ad un anno fa poi un anno fa c'è stato uh, il il uh, ristauro diciamo così il makeover del mio baule e, uh, dove ho scelto di dargli una nuova, un nuovo utilizzo quindi da tavolo è diventato il mio armadio e è la cosa migliore che avessi potuto fare tra l'altro realizzare questo armadio è stato incredibile e se volete lasciatelo scritto sotto nei commenti eh, ho registrato tutte le clip quindi se volete posso editarvi il video eh, su come trasformare Uh, un baule da baule a armadio. Sopra il baule ho aggiunto degli oggetti, una targhetta con scritto Handmade with love, il calendario, che sì, è fermo al 15 giugno, che è praticamente la data in cui ho, ho, ho registrato l'ultimo video qui dentro anche se durante l'estate ho continuato a registrare i video e quelli però li ho registrati tutti di sopra sulla mia scrivania perché comunque avevo il pensiero di registrare e di editare ma non avevo il tempo e due bottiglie che poi andrò a riempire in base alle stagioni insomma per decorare lo studio ma andiamo adesso ad aprire il baule sono così fiera di questo baule, mi piace un sacco come l'ho realizzato e il risultato finale, ovviamente non è perfetto come vi dicevo prima perché sono tutte cose fatte con materiale di riciclo ma um, mi rendo conto che è utilissimo e sì, anche il risultato finale dai, non è male quindi uh, dopo averlo rivestito Uh, soltanto a pezzi perché uno ho finito la carta da parati e due uh, mi impiegava più tempo um, di quello che avevo disponibile ho incominciato a realizzare l'interno e alla fine dopo mille e mille prove e tentativi il risultato finale è questo dunque da questo lato con delle cassette di legno ho realizzato una sorta di scaffalatura dove all'interno ho posizionato tutti i materiali che utilizzo uh, più di frequente quindi colle, forbici, penne, pennelli, colla a caldo e quaderni degli appunti Gomme, temperini, puntine E qua sotto ci sono altri colori, dalle tempere agli acrilici Insomma, diverse tipologie di tempere e vernici Mentre da questo lato ho posizionato qua sotto tutti i rotoli um, di carta più piccoli è Tipo carta crespa, carta... Adesiva, carta da pacchi e qui tutti i nastri, i fili, gli spaghi. Dunque qua c'è il baule, ci spostiamo ancora, ci spostiamo ancora sull'ultima parte dello studio, sull'ultima sull parete da vedere. E qui ho posizionato delle altre cassettine di legno, che sempre riciclate, che ho rivestito con della carta colorata me ne mancano alcune perché um, volevo farlo con voi in un video ed etichettate con delle etichette a caso che in realtà però sono molto carine ma penso di, uh, anche queste di uh, sistemarle più avanti Insomma, le cassette contengono materiali per esempio qua ci sono i contenitori vuoti per realizzare le ricette cosmetiche qua ci sono tutti i materiali per i braccialetti, le perline da questo lato ci sono delle vecchie candele che utilizzo sempre per riciclarle e realizzare delle nuove candele qui ci sono oggetti di riciclo a caso che ho tenuto perché ho sempre in mente di realizzare dei video bisogna sempre vedere se ho il tempo e qua ci sono le materie prime per i detersivi le materie prime per i cosmetici sono da un'altra parte ah eccole qua sono nel, nell'angolino e queste e qui c'è una cassetta di eh, robe a caso che mi servono comunque per eh, spesso per realizzare il video tipo il phon per asciugare più veloce eh, i colori alla colla il ferro da stiro insomma cose a caso e in più qua ho lasciato anche un po' di spazio vuoto che eh, utilizzo per eh, quando edito i video perché eh, spesso li edito qui quando ho bisogno di stare tranquilla e fare le cose abbastanza velocemente li edito qui, quindi eh, utilizzo questo un po' come scrivania eh, dove mh, creo i vari contenuti sia il prima che eh, il dopo, la registrazione e infine spostandoci ancora un po' verso sinistra l'ultimo pezzettino dello studio che è questo uh, vecchio armadio in realtà per lo studio non serve perché qui dentro ci sono um, cose personali insomma che tengo all'interno per, uh, per non perderle o buttarle via uh, dove ho appeso questo vabbè, adesso c'è un incrocio di fili perché non... devo registrare il video in genere sono messi peggio quindi non fateci tanto caso comunque dove ho um, dove ho appeso questo porta in stoffa che beh, penso eliminerò perché è da tanto che non lo uso più lo utilizzavo um, all'inizio quando il mio baule aveva ancora un tavolo e poi questa che è um, la mia lavagna dove vado a, a organizzare e progettare e appendere la tabella di um, pubblicazione dei video questi invece, ci tenevo a farveli vedere, sono i progetti um, che avevo disegnato per realizzare questo studio. La spinta finale per la realizzazione del, um, di questo progetto è, stata, è arrivata da mio figlio, che quando ha visto i disegni ha detto, wow mamma, lo devi assolutamente realizzare. E quindi sì, lui è, alla fine è stata la spinta, quella vera, che mi ha detto... Ok, Selina lo devi fare. Alla fine il risultato finale, quello che vedete qui sul video, è un mix dei due disegni. Manca questa parte qui dove ci sono due scatole, una pianta, che volevo sistemare al posto del baule a fianco della poltroncina, ma che appunto devo ancora realizzare perché non ho avuto tempo. Volevo modificare queste due cose e quindi sistemare al mio fianco le due cassette di legno con una pianta verde in modo da realizzare uno sfondo più bello ma sono un po' indecisa perché questo lo avevo posizionato qui proprio per tenerlo vicino perché all'interno come avete visto ci sono tutti quei materiali che utilizzo più spesso non farebbero tanta strada perché andrebbero dall'altro lato dove avete visto um, i tubi di carta niente, a questo punto aspetto il vostro consiglio secondo voi il baule è meglio qui a portata di mano o lo sposto dall'altro lato e qui faccio uno sfondo più bello aspetto le vostre risposte nei commenti e niente con questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto che vi sia tornato utile se volete vedere come ho realizzato i vari progetti fai da te per realizzare lo studio ehm, fatemelo sapere perché comunque ho registrato tutte le clip e ve le farei vedere in un unico video spiegando velocemente tutti i passaggi oppure Uh, in diversi short e fatemelo sapere voi anche questo uh, nel caso vogliate vederli appunto e niente se volete sostenermi lasciate un mi piace al video iscrivetevi al canale lasciate un commento qui sotto e condividetelo con chi volete e niente con questo è tutto ci vediamo prestissimo con tutti i nuovi video per questo nuovo anno come ogni settembre sapete che ci saranno delle novità ma non vi spoilerò nulla poi mi farete sapere insomma se questa nuova tipologia di video vi piacerà oppure no ciao